Ciao a tutti e benvenuti al canale. Benvenuti alla nuova gara. Siamo a Donington. Questa è la Porsche Cup. E noi stiamo guidando una 911. 485 cavalli. Relativo. Gara con un bellissimo inizio e una tristissima fine, poi vedrete bene il motivo. Beh, comunque, siamo in griglia di partenza, ci siamo classificati in qualifica tredicesimi, partiamo in tredicesima posizione. Pochi secondi a via. Beh. Ok, cerchiamo di... Come vedete ci sono un bel po' di macchine. La Porsche Cup in questo momento è una delle serie più, più seguite in racing. Stiamo a destello, manteniamo la posizione. La macchina è molto scivolosa, soprattutto nella frenata. Quindi bisogna stare molto attenti all'inzenato gara sono stato una settimana allenando per fare sta gara ho uno incollato proprio a pochissimi 10 adesso abbiamo guadagnato due posizioni la direzione al passo. fino a questo momento siamo riusciti a tenerci in pista hai un po' che letto per l'interno a la Bella, al basso ve a la direzione al e come vedete, questa è l'anticipazione di quello che succederà alla fine del video. Se avete notato, la macchina di fronte iniziato a saltellare, problemi di ping. Pensavo che fossero problemi di ping loro. Abbiamo collegato un'altra posizione. adesso bellissimo bellissimo gara super contento di stare in pista si sentiva davvero la competizione tra gli altri piloti ecco vedete rimango solo in pista i problemi di ping erano i miei adesso che sono riapparsi. i problemi di ping sono i miei evidenti problemi problemi di connessione, niente, qua scomparso quello di dietro, ieri scomparso, mi sono apparso di fronte, di botto, mi ha preso da dietro e mi ha fatto fare testa cosa, ultimo, a questo punto non sapevo se cosa fare se continuare o meno, ma davvero mi stavo divertendo un sacco, quindi ho detto vabbè pazienza, Stava, era bella, un bell'inizio, una bella partenza, pazienza, Ritorniamo in pista, cerchiamo di fare qualcosa. Gli ultimi me li vedevo proprio, frenavano un chilometro prima di me, quindi ho detto, vabbè, ah sarà facile almeno guadagnare qualche posizione, quantomeno non ultimi. E quindi ho guardato questi ciao davanti li puntavo. Vediamo un po' cosa riesco a recuperarli. in coda, va wow, lentissimo. E qua ritorno ai problemi di connessione. E da questo momento rimango la sola in vista, non c'è più nessuno. A questo punto niente, ho detto, vabbè, doveva andare così. Come vedete non c'è più nessuno in vista, sono rimasto solo io. Relativo. Relativo. Vedete in basso a destra non c'è nessuna, nessun altro. Ecco, adesso riappaiono ma chiaramente non si può gareggiare così, non è, questa non è, non è più grave Non è per niente più grave Triste perché veramente davvero ero, ero contento, mi ero allenato tanto per questa gara, però vabbè, raga, che vi devo dire, cambierò provider. Quando ho visto così, niente, ho deciso, ho deciso di, di ritirarmi. Beh, spero che ti siano piaciuti i tre minuti di, di gara, andrà meglio la prossima volta. Un saluto e alla prossima, ciao!